ciao a tutti in questo video parlerò uh, di un plugin che è stato appena messo nel repository ufficiale di QGIS o meglio è stato caricato il 28 settembre del 2017 il plugin è questo SELECT BY RADIUS PLUS questo plugin è stato realizzato da um, Victor Schlenkar Lutra Consulting. Consulting esatto. La Lutri Consulting è un nome, una garanzia. Questo plugin praticamente funziona come, quello, eh, come il selettore con il raggio che è già presente in QGIS, però questo plugin in più dà la possibilità di definire il raggio anche in diverse unità di misura. Allora, vediamolo. In QGIS, per installarlo al solito da plugin, gestione plugin, e, e basta cercare Select by Radius Plus, questo qua io l'ho già, già installato, e comparirà quest'altro quest mm, toolbar. Come vedete, qua c'è possibilità di selezionare Qua selezioniamo metri, chilometro o miglia e qua dentro mettiamo il valore. Quello che è già presente di default in QGIS è questo qua. Seleziono geometria con un cerchio, vedete? Quindi così è possibile. Però non vi è la possibilità di definire un raggio. Mentre questo qua c'è la possibilità, per esempio in metri, io definisco 100 metri. Quindi se io non so, lo metto in questo punto, clicco vedete mi seleziono in automatico tutti i punti che distano 100 metri dal punto dove ho cliccato vedete mi sposto qua Non so, da 100 facciamo diventare 200 sempre lo stesso punto vedete aumentano i punti credo sia mm, abbastanza interessante ciao e alla prossima Naturalmente, iscrivetevi. Ciao!